Ciao, come state? Beh, eh, questo è il nostro solito resoconto di quello che è successo questa mattina nella nostra eh, diretta. Anche oggi eravate veramente tantissimi. Mi avete detto che pioveva, a parte in Sudafrica che insomma eh, faceva um, caldo eh, intorno ai 32 gradi e forse in qualche altra parte, ma eh, insomma dobbiamo dire la verità che bene o male c'è stata abbastanza pioggia ovunque. E qui sì, ci siamo subito attaccati a quello che potevamo mangiare in questo autunno, giustamente, no? Eh, Polenta, come mega naturista, che mangiava risotto ai funghi, i porcini, mamma mia, mi viene voglia di andare anche nei eh, diciamo così, nei boschi a cercarli. E anche le castagne, che in realtà non si raccolgono ancora perché sono ancora piccoline, quindi bisogna aspettare ancora un pochettino. Poi c'è chi come Pachi, come sempre, mi prende per il palato, perché, eh, insomma, lui cucina tante cose buonissime. Mi avete invitato a venire in Portogallo ma anche in altri luoghi. Chi lo sa, il Portogallo è effettivamente un luogo dove non sono mai stata, e eh, mi piacerebbe andare, potrei cogliere l'occasione di avervi anche come guida. E poi, poi abbiamo parlato anche della collana, se vogliamo, questa eh, collana che come vi dicevo è molto particolare perché è di quelle che si eh, praticamente eh, si modellano, ecco come si vuole, vedete? Si sembra quasi un serpente e che ho comprato in un mercatino uh, in una bancarella vintage in un mercato uh, in un mercatino a cap d'ag che subito insomma apri cielo uh mamma mia si sì, città bellissima della trasgressione ebbene però come abbiamo detto anche con marius insomma non è solo città della trasgressione ma sicuramente è una città che merita di essere vista a 360 gradi tant'è che eh, io ho acquistato un monolocale che ho fatto diventare airbnb vi faccio lo sconto e eh. se venite promesso cercate l'Airbnb di simona l'appartamento studio <ride> che è proprio vicino al mare attaccato al mare ed è anche nella via dei negozi ed è vicino al porto dicevo perché è la città bella da guardare tutta quanta e molte volte insomma ci lasciamo anche un po condizionare da quello che ci raccontano è vero che c'è questo centro di scambismo internazionale o il villaggio da turista molto bello insomma anche questo molto conosciuto ma la città è anche tanto altro e anche che i luoghi dimetrofi sono belli da vedere e, e quindi non mi resta che come sempre beh intanto ringraziarvi perché siete stati tantissimi anche quest'oggi eh, come sempre dirvi che vi aspetto martedì prossimo ebbene sì nel frattempo io faccio che vestirmi perché vi devo salutare ma vi aspetto martedì prossimo come sempre alle 9 e mezza quindi mi raccomando puntuali anzi anche un po prima facciamo verso le uh, sì 9 un quarto direi che può andare bene e, e avremo tanto da raccontarci se avete delle cose da dirmi uh, Magari mandarmi anche delle foto dei luoghi dove abitate, perché sapete che a me piace molto, eh, sono curiosa a raccontare anche i luoghi dove abitate, beh, potete farlo a emacaliberchiocciolalibero.it, oppure ancora in questo senso magari eh, controllare, guardare, insomma, venirmi a trovare sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Per cui con questo basta, vi saluto. Vi abbraccio, vi bacio e vi ringrazio ancora per essere stati con me. Vi aspetto martedì mattina, come sempre, intorno alle 9.15. Ciao!